Poi siccome qua ci sarà il Giro d'Italia il 25 di maggio, il Giro d'Italia è il tuo viaggio per, verso Cipro. Con la bicicletta io ho già andato non l'ho più toccata, non l'ho ah, sì? più toccata la bicicletta dopo quella volta. E quindi... Eh, L'anniversario c'era ieri? Sette anni che è morta. E lui so che. No, Dici... 18. Io mi sono laureato tre giorni dopo, due giorni dopo. Perché la partire Amici e amiche della biblioteca. seguite salutiamo i tre beh ma il ritardo c'è perché Sì, ci sono tre spettatori. Adesso si divide... L'Iboteca Comunale Levico Terme. Così, Spamiano, Spamiano. Eh sì. Benvenuto a Maurizio Serafini Grazie. e benvenuto anche a Mattia Frizzera che farà Grazie. da moderatore a questa serata. Allora, il libro che presentiamo questa sera si intitola Per fortuna ci siamo persi, l'arte del viaggio imprevedibile, appunto scritto da, da Maurizio Serafini e edito dalla casa editrice Terre di Mezzo, una casa editrice molto importante per quanto riguarda l'arte del viaggiare, perché la maggior parte dei suoi, a parte le pubblicazioni per bambini, una grossa fetta dei libri pubblicati dal, dalla Casa editrice Terre di Mezzo riguardano proprio i viaggi e i cammini. E il libro che presenta questa sera, Maurizio Serafini, è una raccolta di, di esperienze è una raccolta di, di racconti che provengono proprio dai suoi viaggi, che come Globetrotter, lui ama definirsi proprio Globetrotter, e ha fatto un po' in tutto il mondo. È passato dall'Himalaya, è passato vabbè, in Italia ovviamente, Monti Sibillini, la zona delle Marche, poi tornando sempre al resto del mondo, India, Cipro, Africa, quindi un po' veramente... in. Ecco la strada dei pescatori Levico oggi, che ha apprezzato molto <ride> da quello che so. E Maurizio è una guida escursionistica ed, ambi ed ambientale, come vi dicevo ha esplorato l'Himalaya e le Ande e soprattutto i suoi amati appennini. È cantautore e musicista ed esperto di strumenti etnici a fiato. Nel 2010 ha pubblicato per la casa editrice Terre di Mezzo il Cammino Francescano della Marca insieme a Luciano Monceri e lo accompagnerà questa sera il giornalista Mattia Frizzera. Ecco, la serata è organizzata dalla Biblioteca Comunale in collaborazione con l'Associazione Strade nel Mondo. E invito a venire qui con me il Presidente Massimiliano Osler e mi premeva un'altra cosa, portare i saluti dell'assessore alla cultura patrick arcais che non può essere qui con noi questa sera però appunto mi ha, mi ha pregato di, di portare i suoi saluti e il suo benvenuto ecco io lascio subito la parola a massimiliano e vi auguro una buona serata grazie elena allora. grazie a mattia per l'invito e per la collaborazione durante la stesura di questa serata sono contento a nome della Stof finestra del mondo di avere qua con noi Maurizio che come noi è un globetrotter, è un viaggiatore. Per chi non ci conosce, siamo un'associazione nata dal 2019 qui a Levico, accomunata con la passione dei viaggi, abbiamo organizzato varie serate introduttive per quanto riguarda la presentazione di stati, ma anche di esperienze. A livello mondiale insomma e ci fa ben piacere averti qui come Grazie. ospite quando che mattia per l'appunto stava preparando la, la serata gli abbiamo detto sì ci siamo anche noi per la promozione per avere qualcosa che <coughs> accomuni eh, la tua esperienza con quella che facciamo anche noi come associazione quindi ben lieti di ascoltarti questa sera e ben lieti di Uh, ascoltarti nelle tue mirabolanti imprese e avventure di, di, di viaggio, quindi grazie ancora per la tua partecipazione e buona serata, lascio la parola a Mattia. Grazie e benvenuti tutti, grazie a tutti che non vi siete persi, che avete trovato la sala comunale. <ride> In lungo e in largo, io lo chiamerei semplicemente artista perché lui è un artista e fa una vita d'artista. Qual è adesso la tua nuova residenza? Via Senza Fissa, dimora allora, numero uno. Ehm, io... io ho pensato per privacizzare, siccome è eh, eh, da un libro di Maurizio, che lui prende dei e si trova in determinate situazioni. Quindi, Puntate, i dall'1 eh, al 15, quindi parteciperemo, parteciperete anche voi. Eh, adesso tenete tutti il risultato alto. Se partiremo da lì e poi andremo avanti. Quando volete, la mano, siamo in famiglia, salutiamo chi ci ah, da Facebook. Da che si sono prese la briga di venire e salire tutto il 30, e di venire no? qua, le due ospiti di Bassano che si chiamano 1 a allora, 12. È forse il pellegrinaggio? Il cammino di Santiago. Cosa hai fatto sul di illecito, allora, intanto non a casa hanno scelto il 12 perché ci siamo conosciuti con, eh, con loro proprio su, su questo cammino che è il cammino francescano della Marca, che è la conseguenza di una storia che nasce esattamente casualmente sul cammino di Santiago di Compostela. C'è un capitolo in cui racconto dopo tante avventure. La parte diciamo, più senile, quando ci si invecchia, si, si cerca di percorrere strade un pochettino più agevoli. Non è che il Cammino di, di Santiago lo sia per, dal punto di vista chilometrico, stiamo parlando di ben 900 km a piedi, però il Cammino di Santiago presenta una serie di eh, comfort che ti può aiutare e seguire lungo il percorso. Dovevo andare in Ossetia del Sud, poi l'Ossetia del Sud eh, ovviamente mi ha respinto per motivi bellici e avevo un mese di tempo. Parto da solo eh, verso il Cammino di Santiago, poi all'ultimo momento si unisce una albergatrice eh, che voleva ritrovare un po' se stessa e poi in realtà ci perdiamo lungo il percorso verso Santiago più volte, ma ci ritroviamo più volte e poi resteremo amici per sempre con questa persona. Il cammino di Santiago racconta esattamente quello che ben sapete, è la vicenda di un pellegrinaggio millenario che parte dalla Francia, precisamente dal di qua dei Pirenei e arriva a Santiago de Compostela. Perché è stato fatto e per cosa è rimasto di quel, di quel cammino? Quello che è rimasto, e la cosa più bella di questo cammino, è l'umanesimo incontrato eh, le storie, le vicende, le, um, non so, storie d'amore, storie di, eh, di, di fughe, è, è, è la storia del Cammino di Santiago, la storia di commerci, la storia eh, di eh, centinaia di persone che dovevano scontare delle pene, cioè, la storia di eh, centinaia di persone che dovevano dimenticare un amore eh, o che hanno incontrato un amore lungo il cammino. Chi ha, ha pregato ardentemente fino alla tomba di san giacomo il maggiore ecco il cammino di santiago è questo è questa storia questa um, vicenda che ti accompagna giorno per giorno con delle persone che partono con te poi le perdi poi le ritrovi e ti raccontano vicende della loro vita una di queste vicende tanto per farvi capire era di un dottore di 82 anni francese io non parlavo bene il francese ma sta di fatto che dopo vari giorni a fianco a lui, camminando, perché si cammina e non si pensa più a camminare, non si fa più l'impresa sportiva, ma si, eh, ci si concentra su se stessi e sulle vicende dell'uomo che ti si accompagnano casualmente lungo il percorso. Ebbene, questo dottore partiva ormai da diversi anni dalla sua casa in Borgogna per arrivare il 2 novembre alle ore 11 eh, alla cattedrale di Santiago di Compostela, perché eh, lo faceva in memoria della sua moglie che era morta 12 anni prima e lui da 12 anni aveva fatto quel percorso e ormai conosceva vita, morte e miracoli di quel percorso, sapeva dove dormire, sapeva qual era il posto adatto per mangiare e conosceva tutte le tempistiche di quel percorso per arrivare a esattamente l'11. E dico il 2 novembre alle ore 11 alla cattedrale di Santiago sentire la messa eh, per i defunti. Sta di fatto che quest'uomo, ormai 85enne, ultra 80enne, decide, dopo aver conosciuto noi, di raggiungere Finisterre. E questa è la vera storia, perché per lui. Eh, bruciare gli ultimi indumenti che lui portava con sé nello zaino di quella donna straordinaria che doveva essere stata sua moglie, è servito esattamente per mettere in pace il suo dolore e quindi far svanire quel volto così ci ha raccontato e lui ci ha raccontato esattamente ci ha detto, ecco la vita è un mistero è un mistero non, non, dietro a questo mistero ci sono eh, tante situazioni personali sconosciute, sogni, segni, desideri, aspettative. Ebbene, se noi molliamo gli ormeggi e, e seguiamo il, una vita più, più liquida, meno razionalista, ebbene, lui diceva esattamente questo: ah, cerchiamo di, eh, no, eh, di vivere profondamente tutto quello che potrebbe sembrare caso, destino fato, e, e così e siamo ritornati a casa con quest'idea e abbiamo ricostruito quell'umanesimo incontrato a Santiago lungo i percorsi delle Marche abbiamo creato questo cammino francescano della marca a cui poi credo che qualcuno eh, qui questa sera ha già partecipato i nostri amici eh, conoscono Facciamo un sondaggio per il pubblico, siamo in 29 in sala, quanti di voi non sono stati sul cammino di Santiago? Non? Beh, tanti insomma, quindi un'idea <ride> un, un giorno nella vita, eh, ce l'abbiamo. Linda cerca di non prendere il mio sguardo, ma lei, la presidente di Tasso Barbasso, un'altra associazione di camminatori seriali. Mi dirà il prossimo numero. Allora, il numero 8, eh, dobbiamo, dobbiamo essere politically correct, io ho scritto Himalaya solo, <ride> però, però c'è un, un una famosa rivista che ha girato per i borghi del, delle Marche che aveva un nome storpiato. Allora, sì, in Malaya eh, so, ho fatto ben 14 spedizioni, alcune memorabili, altre non segnalate, ma non perché non erano memorabili, semplicemente perché sarebbe stato un libro dedicato all'Himalaya. Eh, racconto diverse, diverse cose dell'Himalaya, eh, tra cui anche una goliardata fatta con i nostri amici Sherpa eh, che ci hanno accompagnato per le contrade remote del, del Nepal e, e, e noi abbiamo fatto un fotoromanzo insieme a loro era un fotoromanzo che raccontava di una vicenda di una delle tante tristi vicende italiane che delle, delle banche nel caso specifico una banca marchigiana che aveva utilizzato i risparmi degli investitori dei, dei, dei clienti per fare investimenti immobiliari e, e questa cosa noi l'avevamo saputa anzitempo e decidemmo di fare questo viaggio raccontando questa storia di, eh, triste diciamo, di politica italiana che poi ci hanno denunciato quelle della banca, giustamente quando è uscito il nostro fotoromanzo, dicendo che avevamo eh, sputtanato l'immagine della banca e... Però sta di fatto che la giustizia ha fatto il suo corso e poi nel, nel corso degli anni quella denuncia è stata non solo ritirata, ma la giustizia ha detto che avevamo ragione noi nel caso specifico perché è successo quello che è successo. Però se devo pensare all'Himalaya penso ad esempio alle tante vicende, alle, ad esempio al Tibet che è stato descritto dal mio grande concittadino Giuseppe Tucci. A cui ho dedicato anni di studio e eh, che lui veramente potrebbe parlare di questa terra straordinaria eh, del Tibet e che ha vissuto sia prima che dopo l'invasione cinese. E, e noi, ecco, siamo stati in Tibet in, quel, in quegli anni, eh, nei, negli anni 90, eh, alla fine degli anni 90, eh, incontrando gli ultimi nomadi che. Esattamente, erano fedeli al Dalai Lama. Voi sapete che il Dalai Lama è poi stato esiliato in India, è andato in Tibet. La Cina ha pensato bene di eh, cinesizzare e di ri, rimpossessarsi di un territorio che per loro era arretrato, e oggi il Tibet non ha più nomadi e, soprattutto, non ha più oh, quella cultura himalayana tibetana. A, che abbiamo conosciuto alla fine degli anni 90. Quello che appena detto ci hanno già tolto tutte le medaglie che abbiamo preso in questi giorni, tutte le medaglie italiane ce le hanno tolte in questo momento. Ma c'è anche in, in Nepal eh, un bambino, una bellissima storia, un bambino che si chiama Kim e anche lì c'è un bivio preso per caso. Sì, eh, sta, era uno dei viaggi più semplici, quattro giorni di avventura a piedi, poi si arrivava a un lago, Rara Lake, eh, abbiamo piazzato il, il campo e avevamo un giorno di libertà dai nostri amici Sherpa e soprattutto il nostro amico eh, Chandra, chiamato Sibi che compare spesso nella nostra, né, in questo libro. E chiediamo a lui di muoverci in autonomia un giorno e allora facciamo un gioco il gioco consisteva esattamente in quello di prendere un sentiero a caso di fronte a un bivio destra sinistra prendiamo a destra sopra sotto prendiamo sotto e poi di nuovo est ovest e così una serie di bivi che ci portano a un villaggio che si chiama murma murma non era neanche segnalato sulle cartine un villaggio povero, particolarmente povero, di paglia e fango, però i bambini ci vengono incontro festanti, è un giorno di festa, ci portano a quel fiore all'occhiello che loro considerano la scuola. La scuola che altro non era che quattro pali di bambù, un tetto di onduline, un, eh, un pavimento di terra battuta e tre insegnanti. Qualcuno parlava l'inglese, ci, ci, ci fanno sedere, ci offrono anche qualche un, eh, spuntino, ma eh, soprattutto cominciano a parlare questi insegnanti del problema di questa scuola, ovviamente non ci sono i banchi, non ci sono le cartelle, non c'è so, l'ospitalità per i bambini che vengono da più lontano, dai villaggi più lontani, ma soprattutto ci presentano Kim, Kim è un bambino di nove anni, non ha genitori, ha solo un fratello tra l'altro disabile e lui non è messo tanto meglio, ha un tumore al posto dell'occhio. Eh, con noi una dottoressa, eh, nella nostra spedizione, nel nostro gruppo, che come lo vede, dice subito che è un tumore e che dava, andrebbe subito operato. Ma cosa possiamo fare in quel villaggio? Niente, se non una fotografia. Rientriamo in Italia, con quella foto la facciamo vedere a dei medici specialistici, eh, e ci dicono tutti quanti che bisogna operarlo urgentemente perché l'aspettativa di vita è ben poca. Mandiamo quella foto al nostro amico che sta a Kathmandu, il eh, capo il nostro amico Chandra, che fa il giro delle cliniche a Kathmandu e una clinica dice che è disposta ad operarlo, 6.000 euro, facciamo una eh, colletta, una raccolta tra eventi, eventi... Vari, e riusciamo a trovare questi 6.000 euro li spediamo là e lì parte il miracolo il nostro amico Chandra riparte da Kathmandu deve prendere un volo aereo poi quattro giorni a piedi va a prendere il ragazzo lo riprende, lo, riporta, lo porta a Kathmandu questo bambino di 9 anni sapendo che, qual è la situazione che lui sta vivendo soprattutto questa seconda chance che la vita gli sta cercando di mettergli davanti senza aspettative però si lascia trascinare non, non dice una parola arriva a Kathmandu la moglie del nostro amico Chandra lo assiste, lo assiste all'ospedale l'operazione riesce gli mettono un occhio di vetro poi lui esce dall'ospedale tenuto per mano sia dal nostro amico che dalla, che dalla moglie che l'aveva assistito durante l'intervento e piangendo dall'unico occhio vivo dice per la prima volta parla e dice soprattutto vorrei restare qui. Certo, è una cosa straordinaria no? vedere dal suo villaggio di Paglia e Fango una città con mezzi, tecnologie, persone, merci. Per lui è qualcosa di straordinario. Eh, è stato fatto che questi due eh, cari amici ci telefonano, dicono eh, "e lui chiede di restare qui, ma co come possiamo fare? Non è che lo possiamo abbandonare per la strada e così decidono di adottarlo. Eh, lo mettono in un collegio per dargli una scolarizzazione, noi partecipiamo nel corso degli anni, oggi a 19 anni, eh, questo Kim, eh, bambino, che non è più un bambino, ormai è maggiorenne, è stato fatto che ogni volta che andiamo là lui ci guarda con riconoscenza, ci ringrazia, perché è una seconda vita che gli è stata offerta e quello che penso è che tutti quei eh, bivi, quella lotteria dei bivi che abbiamo fatto là in Nepal non era una lotteria a caso, c'era qualcosa che ci aveva chiamato, ci aveva chiamato esattamente Kim. È il fratello disabile è rimasto nel villaggio. Perché la, eh, succede in Nepal funziona così: che, eh? Co se ne stavano prendendo carico anche dell'altro bambino, solo che lì ci voleva un intervento ovviamente medico e un po' più specialistico. Altre domande? Allora, nella grande lotteria di Maurizio eh, abbiamo. Due amici di Maurizio della Pianoro Italiana e facciamo scegliere loro il prossimo numero dall'1 al 15, al 16 anzi. Allora, il 13 dice Grecia, che Grecia però io lo collego anche a chiesa ortodossa rumena, e a Platone, a personaggi che era nella tua attuale casa il, o era macerata, che lo studente greco, ecco. La Grecia è un posto molto particolare per Maurizio Sì, diciamo che eh, la Grecia rappresenta esattamente uno di quei destini invisibili, di quelle reti invisibili che, che costruiscono apparentemente eh, in maniera insignificante, e poi in maniera po te ne accorgi a posteriori, decisiva per la tua vita. Eh, le trame di, di, di qualche storia pazzesca e così succede che un amico che si chiama Platone guarda caso in realtà è, è un contemporaneo no? <ride> eh, viene a studiare giurisprudenza nelle Marche ospite a casa mia per due anni lui rientra ogni volta in Grecia e eh, mi porta in una casa che sta in cima a un colle sopra il canale di Corinto. È una casa bellissima, che è una, pro, proprio molto panoramica sopra questo, eh, questo canale che, che lo circonda quasi per metà. E, e, quando succede, succede che quando eh, si vende un terreno di fronte, siamo, io e una cordata di amici, Decidiamo di prendere quel, quel terreno e di costruirci un piccolo presidio lì in quella zona. Sta di fatto che tutta, tutta l'avventura finisce nel momento in cui uno di questi nostri amici muore. E, e, e quindi non... non si perde un po' il senso di quell'avventura avevamo sì la terra avevamo già costruito in un qualche modo la piattaforma su cui avevamo pensato di costruire poi la, la casetta di legno passano 4-5 anni e questo caro amico Stefano compare in sogno e da quel momento riprendono i lavori il sogno oh, è importante in questo libro perché eh, governa Tante, tante vicende è come se qualcuno sta provando ad ascoltare una voce eh, che non è quella della ragione ma è la voce che viene da dentro che è qualcosa che ti eh, sta arrivando come se fosse un segno quindi sogni e segni che arrivano e così succede che tramite quel sogno ripartiamo con la costruzione di questa casa in Grecia eh, ed è un'avventura internazionale perché andiamo dai boscaioli rumeni in Romania, nella zona della Transilvania i quali arrivano e poi eh, hanno paura dei, dei fantasmi e degli spettri che, de, del bosco, quindi eh, attaccano tutta una serie di talismani, tra cui una croce in alto nella cuspide della, della casa, del rifugio che stanno costruendo. Mi riempiono d'aglio tutta, tutta la zona e poi se ne vanno. Però eh, se ne vanno senza finire i lavori al 100%, per cui sono costretto a chiamare delle, una famiglia albanese che viene là e, e questa famiglia finisce i lavori e poi ecco, questa gara è ormai eh, è là da dieci anni e ha, mantiene quella croce eh, su in cima che aveva messo gli operai rumeni, ma soprattutto mantiene quella sua forma di chiesa ortodossa in mezzo al nulla. Abbiamo tre viaggiatori in fondo alla sala che anche loro hanno un numero per noi. Allora, il numero 7 è eh, uno dei viaggi in autobus con eh, Tovico Franco e mh, in quel momento lì, eh, uno delle, dei passaggi più divertenti di tutto il libro, il confine fra la Mongolia e la Russia. Sì, sì. Allora, intanto, allora, intanto presento questo amico perugino che eh, si chiama Fausto, adesso ha 70 anni, è un residuato di eh, un modo di viaggiare degli anni 70, dei primi anni 70, dei, dei, della fine degli anni 60, quando ad esempio l'Afghanistan era diventato crocevia dei popoli, un posto dove ci si ritrovava da tutte le parti del mondo per fare festa, con un'accoglienza un pazzesca. Ora se si pensa all'Afghanistan oggi, fa specie pensando che quello era uno dei posti più liberi e libertari che c'era in giro per il mondo e se penso ad esempio alla, alla linea che partiva da Londra ogni settimana in bus e eh, andava a Goa o a Manali o andava a Kathmandu molto spesso per andarsi a fare delle canne ma molto spesso anche e soprattutto per incontrare quella, quelle filosofie orientali il buddismo, l'induismo di cui molti diciamo, eh, ragazzi alla fine degli anni 60 ne hanno subito il fascino Ora cosa succede? Che Fausto era esattamente uno di questi, era un, un residuato che partiva con questi bus, lui si faceva regalare degli autobus dismessi da eh, compagnie di viaggio, ormai fi alla fine dei loro giorni questi autobus li cercava di rimetterli un po' a posto e si partiva con questi autobus dove era possibile arrivare via terra. E quindi eh, per lui eh, soprattutto l'Africa, l'India, ma il viaggio di cui parla Mattia è esattamente il viaggio che con un protocollo d'intesa della Farnesina ci, eh, ci permetteva di raggiungere Pechino, via terra, quindi facendo tutta la transiberiana con, con, questo, con questo autobus. Un autobus colorato, eh, dipinto fuori con le mappe, ed è stata un'avventura straordinaria perché, eh, come tutti gli altri amici musicisti, che era un po' un revival di quell'epoca sessantottina, eh, a fricchettona, chiamiamola così, si andava a suonare ma eravamo ospiti delle... Eh, dell'amministrazione delle comunità che è lungo la strada e quindi abbiamo suonato in posti eh, impensabili come le piazze dove facevano le parate militari i soldati dell'Unione Sovietica, abbiamo suonato nei teatri storici eh, di Siberia e di Russia e, e fino ad arrivare nel nulla della steppa tra la Russia e la Mongolia lì come simbolo di frontiera c'era un cancello tipo hollywoodiano, tipo costa azzurra nel nulla da noi si usa un po' nelle marche mettere prima il cancello prima di mettere il recinto no? quindi c'è il cancello e il nulla il che, che puoi passare sia a destra che a sinistra del cancello E lo stesso di Caselli era un oggetto simbolico con due casupolette di legno una di qua e una di là del cancello con i soldati di qua i russi, di là i mongoli Ebbene, noi arriviamo in discesa di fronte a questo cancello con questo pullman colorato potete immaginare in una frontiera transitata solitamente da pecore e pastori che arriva un autobus ovviamente guardano i passaporti guardano il nostro passepartout che era una specie di lascia passare scritto dall'ambasciata dall russa per farci andare oltre e chiediamo il visto di transito della Mongolia perché ci stanno aspettando di là della Cina la Mongolia non è piccolissima, insomma, quindi qualche giorno ci vuole per attraversarla, soprattutto su strade del genere, però sta di fatto noi ci troviamo là e i soldati non vogliono prendere questa decisione, a che chiamano il eh, diciamo, quartier generale lo, e lo chiamano e dice ok, arrivano i colonnelli, dice, oh sì, arrivano fra, qua, fra quando arrivano, perché qui siamo in mezzo al nulla, fra otto ore stanno lì, non vi preoccupate. E io, no. Non ci preoccupiamo, e infatti ci mettiamo là proprio come era nello stile di questi viaggi, cioè ovvero senza tempo, senza spazio. E, e succede che dopo due ore il nostro cameraman prende la chitarra e comincia a cantare lasciatemi passare con la chitarra in mano, eccetera, eccetera. Poi dopo quattro ore il cuoco fa una pentolata straordinaria di penna arrabbiata col vino rosso che avevamo già scaldato nel corso della strada e eh, eh, invitiamo anche i militari a partecipare abbandonano i, i, i piantoni abbandonano sul cancello pulivano perché quell'oggetto quell doveva rimanere in tonso come oggetto veramente simbolico dopo sei ore prendiamo gli strumenti scornamuse, flauti, chitarra eccetera cominciamo a suonare e i militari che battono le mani ovviamente all'ottava ora il colpo di genio è di Fausto questo nostro amico, lui può adattarsi a tutto, può adattarsi a stare, a dormire in qualsiasi posto, caldo, freddo, mangiare qualsiasi cosa, ma non gli dite di farla fuori. Lui ha bisogno del suo bagno e di fatti aveva costruito dentro l'autobus una una specie di bugicattolo dove aveva messo il cesso con dentro una specie di bidone dell'olio, quelli grandi e già doveva essere scaricato da giorni, c'era cioè un certo odore che aleggiava già, già da tempo però lui va dentro il bagno e in quel momento arrivano i colonnelli stizziti ovviamente da questo viaggio improvviso, con i manganelli sulle mani, entrano, dice voi restate fuori, noi andiamo a controllare che cosa trasportate di ille, illecito, que, questo è una, eh, probabilmente è un trasporto di contrabbando, entra e comincia ad alzare coperte, comincia ad aprire scatoloni, eh, sportelli, cioè fra le tante cose questi col, col manganello toccano un bottone nero, che sta sul cruscotto, è il freno a mano che, che si sfrena, l'autobus parte, i piantoni che si vedono arrivare l'autobus, pur di non farlo spiaccicare contro il, il, il cancello, lo aprono, i colonnelli che rotolano per terra dalle scale, Fausto con i pantaloni a mezz'asta che arriva e tira su, ricarica il freno a mano, ma ormai eravamo entrati in Mongolia quindi non ci hanno potuto fermare. bellissima storia, la racconti anche molto bene mi sembrava di essere lì di nuovo sul libro poi mi raccontava che nei prossimi giorni, nelle prossime presentazioni ci sarà anche una teatralizzazione di queste scene sarebbe bello anche... questa scena non lo so, spero che non la teatralizzino. chi tocca scegliere un numero? un volontario, una volontaria? il signore che ha fatto la domanda prima un numero da 1 a 16. Allora, 1 eh, l'incipit l'inizio proprio del libro, la Birmania, andiamo all'inizio degli anni 90, a me ha stupito il fatto che sostanzialmente la Birmania abbia avuto un passaggio a, a un regime, tra virgolette, più democratico, cioè dalla giunta militare a un regime più democratico, adesso si è tornati praticamente alla situazione in cui eri andato tu in, in Birmania. Raccontaci, poi anche lì hai conosciuto un missionario straordinario. Beh, Sì, diciamo che quello è stato il viaggio, l'incipit di un modo di viaggiare. Nasce anche questo da un sogno, è importante questa cosa del sogno, perché eh, io in questo sogno immagino di cercare eh, il posto dove sono e so, sento che sono in un posto esotico ma non, non riesco a capire che posto, in che posto sono e, e a un certo punto compare una mappa che io guardo allo specchio e qualcuno me la sottrae perché non vuole farmi sapere nei, nei sogni succedono cose strane, non vuole farmi sapere dove sono Sta di fatto che mi sveglio in quel momento là e la percezione di quella mappa era una scritta in cui... Eh, iugrem all'epoca stavo parlando del 1991 non c'erano i cellulari Ugram. Poi, eh, quindi l'unica cosa erano degli atlanti il ragionamento che faccio Ugram, cerco iugrem e non lo trovo ovviamente poi faccio il ragionamento che avendolo visto allo specchio lo, lo, si, si gira e quindi viene fuori mergui, mergui. e ne so quante prima e, però sta di fatto che nell'Atlante Mergui esiste è un arcipelago della Birmania poi vado in biblioteca perché all'epoca non c'era Wikipedia non c'erano i telefoni e l'unica possibilità era conoscere com'era la situazione in, tramite la biblioteca tramite i libri e vengo a sapere che i Mergui erano eh, isole off limit in mano ai pirati eh, di una nazione la Birmania in mano ai militari che avevano preso il potere nonostante delle elezioni democratiche avessero fatto vincere la leader Aung San Suu Kyi che poi dopo lo, sicuramente avrete sentito successivamente. Fu messa in, in gattabuia eh, e i militari presero il potere in mano. Sta di fatto scoppiò una guerra civile guerra civile che fece chiudere anche l'università ci furono dei morti con, tra gli studenti che eh, manifestavano in piazza arrivarono i, i, i cararmati prima di Tiananmen qualche anno prima e se vedete il film oltre Rangoon ve ne rendete conto quali, qual era un po' l'atmosfera di, que, di quegli anni là ebbene nonostante ciò nonostante erano queste le premesse per cui era sconsigliatissimo non c'erano dei voli che andava in Birmania non ci avevi il permesso per andare in Birmania perché nessuno te l'avrebbe dato se non per motivi di lavoro Sta di fatto che tutta l'avventura si snoda esattamente sul fatto di voler raggiungere queste benedette isole stato... e ci imbarchiamo con dei pescatori thailandesi nel sud della Thailandia per arrivare a queste isole che vediamo da lontano e poi entriamo in Birmania sta di fatto che alla fine entriamo in Birmania da profughi facendo nascosti dentro oh, i bagagliai delle macchine eh, superando dei posti di blocco e conoscendo una situazione una Birmania che poi eh, ovviamente oggi non è più così perché ormai si è riaperta al turismo o meglio si era riaperta come dice Mattia poi si sta richiudendo al turismo però sta di fatto che non c'era nessuno noi abbiamo assistito anche delle lotte tra ribelli e esercito l'esercito aveva addirittura bruciato una città di, eh, di palafitte, di paglia di circa 300.000 abitanti quindi ecco, stiamo parlando di che ci siamo trovati esattamente in una situazione di guerra ed eravamo, ci siamo resi conto forse che stavamo rischiando parecchio io e un mio amico quando eh, non riusciamo più a trovare un biglietto che ci riporta a Rangoon, Un biglietto del treno, un biglietto de dell'autobus, non c'è nessuno che vende un biglietto, perché, se non autorizzati dal governo. E ci salva un missionario italiano, che era l'unico rimasto in una missione italiana, eh, ormai oltre ottantenne, lui di Lecco, e... Eh, tutti gli altri erano stati o uccisi, gli altri missionari, o rispediti a casa perché i militari non volevano ingerenze. Sta di fatto che lui, l'unico che era rimasto là perché era talmente vecchio, era 60 anni che stava in quella missione, ormai era diventato birmano e parlava anche l'italiano abbastanza stentato. Sta di fatto che lui, per, eh, per sé e per il suo assistente birmano, aveva comprato due biglietti, era riuscito a prendere due biglietti per una fuga che improvvisa se nel caso fossero arrivati i militari ad ucciderli. E, ebbene, lui rinuncia alla via di fuga e ci regala questi due biglietti che ci permetteranno poi di rientrare in aeroporto e quindi di uscire di nuovo dalla Birmania. Alen, grazie che sei venuto a trovarci e tocca a te scegliere il prossimo vediamo se riesci siccome ci sono delle tappe africane a fortuna magari trovi la tappa africana ti è andata male? numero 9 è. <ride> purtroppo c'eri in mezzo hai puntato quasi giusto il 9 è l'Albania e l'Albania c'è un un bel racconto di eh, una serata in montagna con un cazzatore di orsi. Sì, l'Albania è per me è l'Himalaya d'Europa. De ci sono dei villaggi straordinari che sono lontani dalle strade carrozzabili e ancora ci sono dei villaggi a distanza di due o tre giorni di cammino eh, da queste strade ci si può andare solamente o con i cavalli o con ehm, gli asini o comunque a piedi e, ed è una terra che mi ha affascinato da sempre perché ho provato anche quando era chiusa dalla, dal, dalla dittatura di Enverocia, ho provato più volte ad entrare dentro questa terra una volta venivo dalla Macedonia quella che oggi è chiamata Macedonia del Nord dal lago di Orid ho, affittai una una barca per entrare in Albania illegalmente. Non so per quale motivo c'è sempre che, questa cosa che ritorna di eh, provare ad entrare illegalmente nei posti. E, e sta di fatto che eh, quella volta lì hanno, um, hanno acceso le fotocellule quando stavo per arrivare eh, a sbarcare in Albania e i militari molto democraticamente con i Kalashnikov sulle mani mi hanno invitato a girare e io come se niente fosse ho fatto così e ho girato e sono ripartito indietro però quando l'Albania è stata aperta più volte mi sono affacciato là e ho scoperto questo territorio straordinario e cercando soprattutto poi dei collegamenti con, tramite amici conoscenti e la famiglia albanese che aveva curato quella casetta in Grecia e che la, ancora oggi la gestisce, e, ebbene ha due, due giovani figli che eh, mi hanno accompagnato a conoscere un cacciatore di orsi che viveva insieme alla moglie eh, in un piccolo villaggio di quattro case che si chiama Lunder, eh, quattro case di cui una sola abitata. Sono, degli autarchici, vivono là in autonomia, lo, po comprano poche cose, scendono pochissime volte sotto a valle e per eh, ovviamente eh, mantenersi eh, hanno una specie di eh, grande orto in questa sommità della valle a circa eh, a oltre mille metri di altitudine. Ebbene l'incontro con eh, questa, questa famiglia è stata straordinaria perché ovviamente sembrava di essere tornati in quell'Italia tra le due guerre eh, e in quei, a quei tempi co, ma con quel tipo di tecnologia con quel tipo di vita di usi e costumi e soprattutto ecco, con quella eh, pericolosissima sostanza che è la rachia eh, la, la grappa albanese che ovviamente se tu non lo bevi non, fa, non sei degno di star là e quindi ecco, diciamo che la l'epilogo ve lo lascio immaginare c'è una signora in terza fila che invidio perché è venuta altre gite assieme a me con la rete di riserve e prende un sacco di appunti e, e la ammiro perché è un segno di attenzione e quindi il prossimo numero tocca a lei allora il 3 siamo in, in Borneo cosa è successo in Borneo? Ma niente, allora adesso al di là di quello che è successo in Borneo voglio parlare anche di, alcune, di alcuni temi che si collegano uno di questi temi è che fin da piccolo sono stato sempre attratto da quella letteratura d'avventura no? che credo che molti di noi, soprattutto della nostra generazione si porta dietro, dalle, eh, da London, Melville, eh, Dickens il nostro Salgari no? che ha raccontato di, della saga del Borneo e tanti altri autori, poi anche più da, da, da Chris McCandless di Into the Wild, no? quello da cui è, sta, è stato fatto il film, e poi i grandi avventurieri i alpinisti, Bonatti, Messner, ma non solo loro, ovviamente il grande Tucci, di cui parlavo prima l'orientalista che si è mosso per eh, le zone più remote del Tibet in anni non sospetti, Ebbene, tutta questa letteratura non poteva che alimentare lo spirito di avventura di chi oggi, come me, ha provato a muoversi e a conoscere il mondo eh, senza queste pro, mh, protezioni, uscendo dalla, da questa zona comfort. Ecco e allora una, ci, so, ci sono due o tre situazioni che mi hanno permesso di uscire da questa zona comfort. Una era quella di essere predisposto, diciamo disciplinato, no? poi ne parleremo magari anche dopo. La disciplina ad affrontare caldo, freddo, situazioni di pericolo, la gestione del panico e via di seguito. La seconda situazione, eh, di, che poteva essere importante, è il fattore eh, del, dell'azzardo, anche un po' del coraggio, e, e la, la, la, te, la terza era quella di andare in giro magari disinformato o meglio con, non portando con sé l'alta tecnologia ecco perché ho cercato sempre di muovermi in alcune zone del mondo eh, un pochettino meno tecnologizzate e soprattutto a contatto con delle popolazioni che non erano per nulla tecnologizzate quelle che chiamiamo noi selvaggi poi magari ecco esattamente sono state poi per me dei momenti di grande eh, apprendimento, di cultura e di, di capire come queste popolazioni chiamate primitive eh, in realtà poi hanno una capacità altra di sapere affrontare la realtà contingente e saperne trarre il migliore diciamo, eh, risultato, il migliore Ehm, capacità di, di, di, di, di risposta a, alle, ai problemi che puoi incontrare con, quando ha a che fare con la natura selvaggia. Ebbene questo del borneo rappresenta esattamente uno di questi tentativi un tentativo di entrare a contatto con una popolazione primitiva chiamata i dayaki i famosi tagliatori di testa i quali eh, ehm, se vuoi avere a che fare con loro devi mangiare e bere esattamente quello che loro ti offrono e se non lo mangi e se non lo bevi è forma di scortesia e se vi dico che mangiare significa una bella zuppa di topo con acqua limacciosa di fiume topo investito da centinaia e migliaia di mosche ma soprattutto ancora peggio bere con gli anziani di questo villaggio su una giara che, che Dentro c'è un disco di torba che produce fermentazione sempre con la solita acqua limacciosa di fiume, va a finire sotto viene pescata da una cannuccia questa specie di sapore acidulo, ma soprattutto loro in segno di apprezzamento nella stessa giara dove c'è l'acqua che scende giù scaracchiano appunto e eh, eh, devi bere quella, quella specie di, di schifo là però il viaggio è esattamente questo significa uscire dalla zona comfort e se si vuole incontrare determinate situazioni bisogna anche eh, sapersi adattare c'è una ragazza con un taccuino in mano e anche lei ha il bonus numero sì due allora, prima annunciavo a Maurizio che il 25 maggio eh, ci sarà una importante tappa del Giro d'Italia che passerà sulla, sulla strada del Menador. E quindi il numero due è Turchia, perché sappiamo che anche Maurizio c'era un periodo che voleva allenarsi per, per cercare successi ciclistici. No, ecco. Tra le tante cose che di cui stavo parlando adesso è importante anche sapersi allenare e accettare quando le sorti non sono proprio favorevoli. E questo viaggio lo è stato perché è uno dei tanti viaggi in bus che, eh, in cui mi sono portato una bicicletta, tra l'altro non mia, è che una bicicletta pesantissima e che siccome dovevo rientrare in Italia, adesso stiamo, non sto a raccontare ovviamente tutto il capitolo ma no, sta di fatto dovevo rientrare in Italia, questa bicicletta è diventata un peso straordinario e, e pur di portarla a casa mi massacro, mi distruggo tendini, ginocchia, caviglie eccetera eccetera Fino a che questa bicicletta finalmente riesco a riportarla a casa al proprietario impacchettata perché l'ultimo tratto ho fatto, glielo fatto fare in aereo pagando quasi un biglietto aereo pur di riportare a casa questa benedetta bicicletta e il proprietario quando mi è venuto a prendere al, al porto all'aeroporto mi ha detto beh la potevi lasciare là l'ho vinta con i premi del benzinaio con i punti da e quindi ecco cioè, eh, questa, questa vicenda del, del, della bicicletta è stata decisiva per far sì che da quel momento in poi io non ho più toccato non sono mai più salito su una bicicletta andiamo in fondo a sinistra la coppia si gioca il numero 5 eccolo finalmente siamo arrivati in Africa e la passione del calcio un generatore che doveva essere portato in Burkina Faso o in Mali dove finirà in Burkina Faso o in Mali allora di questi è uno dei viaggi fatti in autobus c'era un mio amico che aveva un'orchestra spettacolo si chiamava I Notturni È un autobus eh, dismesso che non voleva dismettere però non voleva portarlo dal ferro vecchio per il semplice fatto che quell'autobus aveva vissuto l'epopea, un ventennio di spettacoli in giro per l'Italia, questo orchestra spettacolo che tipo Casa Dei qualcosa del genere eh, aveva girato in tutte le piazze d'Italia e quest'autobus era stato un po' il fondale di, di, di questi spettacoli era stato eh, camerino cucina, bagno per tutti gli artisti, aveva trasportato eh, strumenti, dentro quell'autobus quell i musicisti si erano conosciuti, avevano fatto famiglia erano nati amore eccetera e il proprietario non voleva far finire questa, questo autobus in maniera anonima banale, schiacciato magari da una pressa e allora cosa fa? mi chiede, dice, conosci per caso qualcuno a cui posso regalare quest'autobus? certo, c'è Fausto <ride> e di fatti Fausto prende quell'autobus e lo porta in Africa. Io non c'ero in quel viaggio, però vi racconto com'è andata. Superata la frontiera tra Marocco e Mauritania, anziché procedere per l'unica strada esistente verso il deserto, Fausto decide con uno dei suoi pullman di percorrere l'enorme battigia della costa at atlantica fino alla capitale Nouakchott. Si tratta di oltre. 400 km di spiaggia transitabile solo durante le ore di bassa marea, quando il ritiro delle acque rende dura e compatta la sabbia. Quando invece il livello dell'oceano torna a salire, il bus deve fermarsi a bordo costa in attesa del nuovo ciclo favorevole. Ma le cose ovviamente non vanno come previste. Il pullman si ferma per un problema di alimentazione, poche ore per spostarlo da lì prima che arrivi il mare si cerca di aggiustare il guasto fa ripartire il motore ma non c'è niente da fare l'acqua si avvicina un ultimo disperato tentativo di spostarlo spinta poi la corsa a recuperare i bagagli arriva l'alta marea che prima abbraccia le ruote dell'autobus facendolo inclinare e poi lo trascina per sempre nell'Atlantico ancora oggi dice Fausto si vede il tettino blu di quel vecchio Menarini con la scritta orchestra spettacoli notturni, emergere dall'oceano atlantico. Non è una nave, ma il Pullman, divenuto ormai ecosistema per alghe e pesci. E chissà quali storie e leggende racconta la gente del posto. Sta di fatto che la guida Routard, la guida francese, ne ha fatto un punto geografico di riferimento chiamato Le Bus de la Méduse. abbiamo appena parlato di orchestra e quindi siccome non lasciamo nulla al caso maurizio adesso lo facciamo cambiare prendere lo strumento e Grazie Maurizio, e a proposito di Cornamuse, Maurizio organizza ogni anno un grande festival che si chiama Montelago Celtic Festival, ci sarà l'edizione 2022? <ride> Scaramanzia, è un grandissimo evento, infatti scherzando gli ho detto a Mattarello abbiamo 27 ettari e sarebbero ideali per un Montelago... Per un Monte Lago Celtic Festival perché è proprio un bellissimo evento dove la gente può campeggiare. può fare, può fare, <ride> può fare campeggio. Può, ci sono anche dei giochi medievali. È proprio una bellissima atmosfera. E, a me è piaciuto molto di questo, del libro anche le confessioni di un malandrino, cioè, come, come si conclude questo libro? E la mamma di Maurizio che si chiama Luciana eh, ha un cuore forte che tiene e infatti alla fine Maurizio gli scrive cara mamma ti scrivo personalmente un epilogo a questo libro so che lo leggerai in apnea con l'ansia che cont contraddistingue ogni madre preoccupata per ciò che sta combinando il figlio ma ormai direi ciò che ha combinato ho 60 anni il peggio è passato è arrivato il tempo dei ricordi ed è quindi il tempo, il momento di dirti fino in fondo la verità. Le versioni che ti ho sempre raccontato dei miei viaggi e delle mie avventure erano edulcorate, ammorbidite per non urtare la tua emotività. L'aquila di Tenerife non si è avvicinata a me perché parlavo con gli animali stile San Francesco come ti ho fatto credere, ma mi ha attaccato per più di due ore perché involontariamente ero finito vicino al suo nido. E' fortuna che avevo uno zaino solido che ho usato come scudo, altrimenti non saprei come sarebbe andata a finire. Ti dico solo che lo zaino fu ridotto a brandelli, però almeno mamma dorata, ora so perché si dice incazzato come un'aquila. Chi è il fortunato che dice che ci porta in viaggio? Riccardo, vicepresidente di Tasso Barbasso? l'onere e l'onore del prossimo numero il 4 eh, c'è una c'è un medico eh, americana che ti ha accompagnato in alcuni, in alcuni viaggi e anche in Tibet se non ricordo male anche da Kim c'era lei e soprattutto però eh, l'hai portata per alcuni giorni in inverno in Molise raccontaci un po' Allora, non so se conoscete il Molise, eh, forse la, si dice Mulise Molise la regione che non esiste, che non c'è. In realtà è una delle regioni più rurali e più intatte, forse più incontaminate, dove l'accoglienza ha ancora un valore, dove eh, diciamo, il valore di questa terra è esattamente tutta quella grande emigrazione che c'è stata. Poteva essere un posto abbandonato da Dio e dagli uomini. Eppure lì se, si sta formando una generazione, un presidio nuovo, una visione nuova della vita e forse è esattamente da questi posti che potremo recuperare un'idea di vita più umana e più, e più solidale, di vicinanza piuttosto che di lontananza. È la storia in realtà di un caro amico che perde la vita, anzi decide di togliersi la vita. E, e si toglie la vita proprio mentre perco percorro insieme a questa eh, mia ex fidanzata americana il percorso in Molise e, e quindi tutte le vicende di questa prima sparizione poi ritrovato senza vita mi si collegano esattamente con il percorso che sto facendo quindi un, ter un territorio eh, provato, eh, forse depresso, che cerca in qualche modo di rinascere. Ecco quello che non si è concesso a questo mio amico: esattamente quello che dico, è un, eh, una rinascita. Un Molise dell'anima, un una nuova visione del Molise. Quindi ecco il gioco di, di questo capitolo: è esattamente il gioco del, di Trump, la morte. Io lo chiamo Trump, la morte, cioè inganna la morte come il Trompè. No? Che, è lì, che inganna l'occhio, che è il quadro che è in bidimensionale, che sembra una tridimensione. E, e lo stesso troppo la morte significa avvicinarsi, quasi provocarla, quasi giocarci con la morte, con la morte farti carezzare e poi scappare eh, senza farti beccare, ovviamente, prendere. È quello che avevo chiesto, ipotizzato a Roberto, che è questo caro amico, ed è quello che in parte succede in una delle vicende dell'Himalaya, eh, succede esattamente un, un fatto impegnativo sia di salute e sia soprattutto una, un, un evento che dà senso anche a questo libro, a questo titolo. Praticamente mi trovo in una zona del Nepal sconosciuta, lo stesso... Eh, Sirdar, cioè eh, amico ormai perché dopo tante spedizioni in Nepal, Chandra, detto Sibi eh, prende contatto con una guida locale di questa zona dell'estremo est sotto il Kangenjunga, tanto per capirci, cioè quella zona là. E, e partiamo, io mi ammalo lungo la strada, prendo una broncopolmonite comincio a prendere la febbre, eh, sto male eh, soffro tantissimo a procedere finché un giorno svengo eh, i ragazzi diciottenni, ventenni eh, gli scerpa eh, mi caricano sulle spalle fortunatamente loro se penso ai diciottenni nostri che te, non, non ti te porta sopra sicuramente <ride> probabilmente pensavo anche di meno però insomma eh, questi qua riescono a, a, tra, a trascinarmi e eh, succede che ci perdiamo ci perdiamo perché anche la guida locale si perde, ci affidiamo a un pastore che incrociamo e dice ok recuperiamo il tempo perso del, della strada che avete sbagliato, venite dietro a me e ci perdiamo anche con questo pastore. Quindi immaginate che, che razza di zona era quella, noi avevamo una mappa con eh, le cime senza nome, io la chiamo la, la, la zona, l'area delle cime senza nome addirittura sui 5-6 mila metri ci si muoveva intorno a quell'altitudine là e non si riusciva a scendere tra l'altro perché c'erano continui eh, precipizi è stato fatto che questa carovana di portatori di amici, di persone vagava in mezzo al nulla persi ormai in una zona eh, se, tra l'altro abbastanza inospitale succede che una notte arrivo finalmente in tenda ed ero talmente estremato ai limiti della vita e della morte che eh, ho una visione. Intanto un rewind di tutte le vicende della vita succede sempre così, così dicono quando stai per morire, no? che hai una specie di eh, frame, no? di frammenti anche dimenticati della tua vita ma poi soprattutto vedo una moltitudine di persone e ricordo benissimo questa visione moltitudine di persone sopra cui io galleggiavo e quindi loro mi prendevano la mano cercandomi di portare da loro e dicevano, vieni, vieni, che qua si sta benissimo questo è il mare della tranquillità si sta bene, bene e io che cercavo in tutti i modi invece di sottrarmi da queste lusinghe da questo desiderio anche di lasciarmi andare e farmi trascinare e loro dicevano, vieni, vieni qui a Costacciaro. E sta di fatto che io la mattina, dopo questo eh, faticoso tira e molla, sono ancora vivo. E con la memoria di questo posto, Costacciaro, che io non conoscevo, lo segno sulla Moleskin, sul taccuino di viaggio. Che, che numero è questo? E dai facciamo che no, quello lì non vale, che numero è? Quindi ce lo dico io, non lo dite voi, va bene? E praticamente cosa succede? Che... Eh, eh, mi, ecco, dove ero arrivato? Aspetta... Eh, costa ecco, a un certo punto, persi in mezzo a queste montagne, troviamo un anziano, un anziano abbastanza eh, claudicante, con un bastone tutto storto, e ricordo che questo anziano dice venite dietro a me e noi abbiamo seguito come se questo fosse un faro questo bastone nodoso che scendeva esattamente lì dove noi avevamo provato più volte a scendere e non si riusciva a scendere perché c'era lo strapiombo, però lui conosceva bene i passaggi quindi entrava dentro le rocce, ne usciva fuori risaliva sui crinali e poi si buttava giù per i ghiaioni, sta di fatto che questo anziano nonostante fosse claudicante, ci fa fare qualcosa come 2.000 metri di dislivello. Piazziamo la tenda, piazziamo il campo sotto 2.000 metri più in basso e quella notte c'è una tempesta pazzesca. È nel 2016, sicuramente ricordate quel 2016, quell'ottobre 2016, quando anche in Italia rimbalza la notizia di una tempesta improvvisa che fa fuori qualcosa come 50 alpinisti che stavano facendo le, eh, le varie spedizioni in Nepal, soprattutto nella zona dell'Annapurna. Noi stavamo là, ma noi se fossimo stati 2.000 metri sopra, eravamo fra quei, quei 50. Eh, e invece noi stavamo, abbiamo assistito a una tempesta pazzesca eh, sotto, ma ci, ci ha permesso di sopravvivere. Se, ritorniamo a Kathmandu e vediamo cosa era successo e tra l'altro avvisiamo in Italia che nel frattempo mia madre, povera aveva avuto già le notizie che la eh, spedizione è dispersa in Nepal eh, e quindi ch chissà se <ride> riusciremo a ritornare vivi eh, invece noi rientriamo rientro a casa riapro quella moneschina se vedo Costacciaro eh, lo, lo cerco su internet e compare un comune, Umbro che tra l'altro è abbastanza vicino a casa mia, ma che io non conoscevo. E in questo comune c'è una montagna, Monte Cucco, sulla sommità quasi della montagna c'è l'ingresso di una grotta, di una grotta talmente profonda, quasi un pozzo di quasi mille metri di profondità, che qua non è stato ancora esplorato del tutto, però sta di fatto che per la gente del posto, quel pozzo altro non è che l'ingresso dell'aldilà l'ingresso dell'aldilà. E quando racconto questa storia a un antropologo di Costacciaro che avevo sempre rintracciato lì su internet, mi dice: Vieni a casa mia. E così succede. Lo vado a trovare, mi presenta la mamma. La mamma Claudicante sta su una poltrona. Mi prende la mano e mi dice ho pregato tanto per voi quando ho sentito la notizia sul telegiornale, ho pregato tanto affinché vi salvaste, salvaste e eh, sono contento che tu sei qua, dai andiamo a festeggiare di là in cucina e così lei si alza, prende il bastone e rivede esattamente il nodo di quel bastone che ci ha salvato in alta montagna. E a proposito di fosse profonde, eh, raccontaci di quando ti sei inventato impresario edile per eh, riuscire a svuotare, a svuotare una grotta dove erano stati buttati dei, dei rifiuti. C'è da dire che, allora, adesso stiamo parlando anche di viaggi che metti dietro alle spalle tanti chilometri, ma per me viaggiare è un po' come vivere. Il viaggio e la vita sono coincidono, E a volte sono la rappresentazione eh, di qualcosa che hai dentro e che vuoi vivere anche eh, sempre non, mh, non solo con un, un, un volo intercontinentale è importante che questa idea del viaggio, della vita, della scoperta degli occhi aperti siano funzioni anche nella vita di tutti i giorni quindi ecco, parlo a volte in questo libro di avventure chiamiamole avventure che non hanno eh, non sono mirabolanti ma sono avventure dell'anima avventure mentali un po' come di dico sempre eh, ai ragazzini delle medie quando vado a fare queste presentazioni eh, ai ragazzini dico l'importante non è solo viaggiare e fare tanti chilometri ma è avere gli occhi aperti la curiosità di conoscere perché a volte anche la stessa strada da casa alla scuola tutti i giorni può presentare qualche novità e se noi abbiamo eh, lo sguardo divergente, la possibilità di guardare in cielo, possiamo notare eh, un capitello, possiamo notare una finestra diversa, un uccello, un nido, possiamo notare uno squarcio di luce diversa o anche le persone che si incontrano eh, in quel tratto di strada, può essere diverso. E così tra i tanti maestri che, eh, che ho avuto, che, che sono stati decisivi un po' per la formazione, c'è un antropologo di Leonessa, che è un comune in provincia di Rieti, è uno scrittore, un, un, un, ha scritto tanti libri, ma soprattutto la sua esperienza dal vivo era, è stata fondamentale per raccogliere la documentazione. Lui è stato dieci anni in Perù, per esempio, tra i curandero del, delle Ande e ha studiato esattamente tutta la medicina antica quella medicina popolare quella che non è la medicina chimica ma la medicina naturale quella che, viene, che oggi a cui ci rivolgiamo spesso no? che chiamiamo medicina olistica o medicina iurveda o, o medicina cinese eccetera ebbene eh, lui sosteneva che ogni comunità visto che non c'era la scienza evoluta della medicina, della farmacopea, della chimica, ogni, eh, ogni epoca aveva un, eh, un suo medico, un, un curandero. Ce il curandero ce l'aveva eh, nelle, nelle Ande, ne, in Russia, in Nepal si chiamavano sciamani, in Mongolia si chiamavano sciamani, da noi nel centro Italia si chiamavano Sibille ed era patrimonio Femminile. Questa cura olistica altro non era che la capacità, la conoscenza delle erbe della farmacopea abbinata alla conoscenza dell'individuo a cui ci, si somministravano queste erbe. Quindi questo rapporto di equilibrio delle cose. Quindi La, la malattia era considerata squilibrio e per riequilibrare bisognava mettere eh, all'interno del, della persona delle erbe specifiche ora cosa succedeva? queste donne, essendo femminile questa pratica soprattutto nel centro Italia la Sibilla, pensate la Sibilla viene dalla Grecia, la Sibilla delfica la Sibilla, poi c'era quella cumana c'era quella prenestina di Sibille ce ne sono state tante perché erano tante le donne curandere nostre, la nostra è stata importante perché addirittura eh, riceveva da una grotta in cima a una montagna che oggi si chiama tuttora Monte Sibilla, tutta la catena si chiama Monte Sibillini per questo motivo. Ebbene, la Sibilla e la grotta sono due elementi che vanno perfettamente insieme, perché la donna, siccome voi sapete è quello che è successo anche con la chiesa, con il periodo delle della stregoneria, venivano bruciate queste donne sapienti, ma non solo le donne, anche Giordano Bruno veniva bruciato, per no? lo stesso motivo, o Cecco d'Ascoli da noi, lo stesso. Cosa succedeva? Che queste donne dovevano celarsi, non dovevano essere loro, non doveva essere Marina, Franca o Luigia a, a, a, a dare... I rimedi ma doveva essere la terra come se fosse ci fosse un filtro la grande madre terra la donna andava nelle viscere della terra vaticinava da lì sotto dava i suoi rimedi le sue cure da là e eh, la sua voce si espandeva per queste grotte ora succede che eh, un, in un periodo eh, storico eh, diversi siriani medici, scienziati dell'epoca, parliamo dell'alto medioevo, arrivano dalla Siria come Anacoreti, arrivano qua, il Papa li prende, li gestisce e li porta, eh, li, fa, li manda nelle varie comunità in difficoltà. Due di questi, Mauro e Felice, li porta in Valnerina. La Valnerina altro non è che è una valle profonda che va da Visso a Terni dove scorre il fiume Nera si chiama Nerina per questo motivo ebbene il Nera di solito in tempi antichi sondava e puntualmente formava la palude impaludava e dove c'è la palude c'è la malattia c'è la pandemia quindi c'era la, la peste c'era la malaria, c'era il colera e questi eh, santi o scienziati chiamiamo così perché poi diventano santi per quello Vanno là e bonificano questi territori, come raccontava prima Claudio dell'Adice, dell eh, Succede che eh, bonificandole si rendeva più salubre la zona e quindi migliorava la qualità della vita. Sta di fatto che questi vengono fatti santi e loro curavano con un'acqua miracolosa o da una sorgente. Attorno a questa sorgente ci hanno fatto una chiesa dedicata a questi due santi, Mauro e Felice, che sono poi padre e figlio. Loro uccidono il drago, come lo fa San Giorgio, come lo fa San Gabriele, eh, San Michele, perché con la lancia. Il drago non è altro che la rappresentazione della pandemia, il drago è la malattia. E quindi chi uccide la malattia, chi cura la malattia diventa quasi santo. Il professor Polia, che è un antropologo, lui stava cercando le Sibille, gli antri dove esercitavano queste donne che erano molto diffuse. Pensate che ne, dalle nostre parti, fino agli anni 70, c'è stata una donna che curava in questo modo, come una Sibilla, con l'antica uh, arte della conoscenza, quasi come se andasse in trance, curava con le erbe e dava dei rimedi anche psicologici, proprio per riequilibrare le, eh, gli squilibri in atto. E sta di fatto che il professore, su questa chiesa medievale costruita sopra la sorgente, vede un basso rilievo. Ci sono quattro immagini. La prima è San Felice, che cura un malato. La seconda è l'angelo protettore. Poi c'è San Mauro che uccide il drago. E poi c'è una quarta immagine. Se voi andate in questa chiesa, Sant'Anatolia di Narco è il comune, chiesa di San Mauro e San Felice, questo quarta immagine è, rappresenta una grotta. Una grotta a forma di eh, grammofono, con le, le, la roccia a pocettine e così. E, ebbene, il professore comincia a fare eh, domande in giro per sapere dove dov può essere questa grotta. Nessuno lo sa, finché non incontra un ultra novantenne, il quale dice che quando era piccolino gli legavano le caviglie con una corda e lo tiravano giù per questa grotta, per oltre 10 metri, come se fosse un budello qua, verticale, eh, per andare a prendere l'acqua curativa che stava giù in fondo. E allora il professore dice, dov'è questa grotta? La grotta è lì, solo che adesso non c'è più, perché è stata fatta una strada, hanno preso i detriti e l'hanno riempita. Ebbene, a quel punto il professore dice, proviamo a riaprirla, ovviamente senza permessi, Chiede ai suoi amici fidati, ai suoi allievi eh, fidati di partecipare. Ci troviamo una ventina di amici, ragazzi, suoi allievi che cominciano a scavare. All'inizio mandiamo addirittura i bambini perché sono loro quelli più che scavano meglio eh, dove è stretto e poi mano a mano che si allarga questa grotta arriviamo giù per 10-12 metri fino a trovare la sorgente e a verificare esattamente l'intuizione di quel professor Polia. E, e quindi ecco, diciamo che eh, la storia finisce esattamente con quell'idea che a volte esattamente sono i sogni, le visioni di qualcuno che ci aiutano ad andare avanti e a costruire il futuro e, e le risposte anche del passato. Grazie, e con Elena abbiamo pensato di fare concorrenza da Amadeus, infatti fino alla diretta olimpica delle due pensavamo di andare avanti, e perché possiamo ascoltare un'altra decina di storie, no, siamo nell'ultimo nell terzo delle storie, poi Maurizio gli facciamo reimbracciare anche la Cornamusa, e grazie perché ci ha ospitato in un bellissimo festival a Camerino quest'estate, veramente è stata una bellissima atmosfera una bellissima un bellissimo concerto in una città che fa impressione vederla tutta vuota ma qua mi auto spoiler adesso vado avanti e, Massimiliano ti diamo il compito di scegliere tra 6, 10, 11, 14 o 16 11 ibra ehm allora il numero 11 è dedicato alla Libia e un episodio che mi ha fatto capire quanto riesce a ottenere eh, Maurizio come dire, in certe situazioni noi diremo ma no, non ce la farò mai non riuscirò mai a fare questa cosa qua non riuscirò mai e invece lui ce la fa <ride> come in un altro episodio cosa è successo in Libia? Eh, sono, fa parte di un capitolo dedicato alle Renault Cangu, che sono delle macchine fortissime che ho mandato spesso anche ad olio di colza. E diciamo che sono macchine a, che ho anche minimamente camperizzato e con le quali ho girato posti abbastanza, un po' sulla falsariga degli autobus. Quello della Libia è stato. Un caso, perché volevo andare in Libia, ma la Libia all'epoca di Gheddafi era preclusa al turismo fai da te. Potevi andare solamente con gruppi organizzati, con un militare a bordo, con un programma già, già fatto e con un, tu, tutto prenotato, come si viaggiava in Russia ne, eh, prim, prima che, insomma, che chiudesse l'Unione Sovietica o come in Corea del Nord adesso sta di fatto che il caso vuole che conosco uno, un, un responsabile del turismo libico che mi fa passare per giornalista e quindi vado vado là, sento dei documenti eh, un progetto culturale e riesco ad entrare in Libia con la mia macchina mi, me la, mi cambiano la targa e quindi eh, giro tutta la Libia eh, in posti pazzeschi e tra questi c'è, non so se siete mai stati in Libia c'è Ghedames che è una città sotterranea del deserto chiamata un po' il gioiello del deserto perché è patrimonio mondiale dell'UNESCO che oggi è completamente una città museo e tutte le persone che abitavano dentro questa città sono state portate fuori e, e per, si può visitare di giorno ovviamente però io chiedo, grazie a questo pass particolarmente significativo che mi accreditava in maniera importante chiedo di restare lì la notte e così assisto a quello che poteva essere una scena d'altri tempi ovvero la chiusura delle porte una volta ci si chiudeva dentro nel caso specifico eh, diciamo in chiavestella adesso stanno tutti fuori però io sono rimasto dentro al buio in una città tutta per me con tutte le porte aperte quindi in questa città museo che ho girato minimamente, nonostante non abbia mai dormito, abbia girato continuamente con una moschea che faceva da bagno, con eh, eh, diciamo angoli eh, straordinari bellissimi di, di privati, di storia che era emersa con un, in una visione fantastica di notte eh, via, girando con le, con le lanterne come si faceva una volta. A grazia invece chiediamo 6, 10, 14 o 16 allora il 10 non siamo molto lontani e andiamo in Marocco Marocco, l'Atlante e Marocco barra Algeria come mai? Beh, eh, la, la sede di avventura a volte ti spinge dove non dovresti andare è successo che nel sud del Marocco con una macchina non predisposta, senza attrezzature, decidiamo di affacciarci di, timidamente in una pista che collega il sud del Marocco con l'Algeria. Non dovevamo entrare in Algeria, sta di fatto che girando un po' a caso, senza tra l'altro mappe professionali senza troppa attrezzatura, riusciamo oh, a rientrare in Marocco dopo essere stati in Algeria. e Sta di fatto che non ci vogliono far rientrare perché... E nonostante avevamo il visto del Marocco, era, venivamo esattamente come sempre dalla rotta dei contrabbandieri. E quindi ecco che e, e sono state delle mele, degli aranci e poi probabilmente la nostra eh, fantasia italiana a, a risolvere un po' la faccenda e farci diventare poi amici di questi, eh, front, diciamo, guardie di frontiera del Marocco e noi rientrando avevamo distrutto poi tutta la macchina perché non era una macchina era una macchina che avevamo preso in affitto e non era una macchina predisposta per fare il deserto sapevamo già che ci, av ci avrebbero tolte quei 3 4000 euro di, di caparra che di solito si dà alle macchine però la fortuna è che quando siamo usciti dal deserto abbiamo incontrato uno dei meccanici più bravi della Parigi, Parigi Dakar che ci ha rimesso a nuovo la macchina talmente bene nonostante che tra l'altro ecco, non abbiamo perso i pezzi perché non avendo delle corde si era staccata sbollata tutta la macchina con le mascherine eccetera le abbiamo riportate queste cose utilizzando i lacci delle scarpe quindi potete immaginare quanto poteva tenere eppure ha tenuto la rimessa talmente a posto bene che l'abbiamo dovuta sporcare eh, apposta per per rendere credibile diciamo, quando abbiamo riportato la macchina direttamente lì al rent car dell'aeroporto. tre elementi da consigliare per chi ci ascolta su Facebook per chi vuole buttarsi nell'arte di Maurizio Serafini no, però guarda io ti parlo di due, tre predisposizioni mentali eh, uno è quella un po' di azzardo e di coraggio quindi cioè il fatto io considero un po' che la, la paura è giusto che ci sia perché la paura è quella che ci preserva e che ci aiuta però a volte noi siamo non so, troppo, anche troppo paurosi, soprattutto in principio, una paura pregiudiziale. Quindi diciamo avere paura dei dati di fatto e non dei pregiudizi, uno. Due, seconda cosa è essere un pochettino allenati cioè non si può fare un cammino di 900 km se non si cammina mai quindi diciamo che nel benessere psicofisico si considera secondo me anche l'aspetto di camminare un pochettino, di, di farsi trovare fisicamente pronti, in salute e quindi a sapere affrontare dei disagi eh, che possono capitare, Sper, speriamo di no perché, eh, però possono capitare. E terzo il fattore Q cioè il fattore culo, che è la fortuna, la fortuna che secondo me funziona. Perché se tu sei predisposto, hai quegli occhi, ecco, lo, lo, lo sguardo attento è importante, e quando capitano dei segni, eh, eh, dar, dargli valore a questi segni, no? E il fattore culo che io ti, ti eh, racconto in una breve cosa, eh, esattamente, che è successa quando c'erano le, le lire le due, 200 lire la storia delle 200 lire Mi, andavo in bosco sempre con la tenda di notte da solo perché sai che è quello è un esercizio per esempio no? nel bosco da, di notte da solo con la tenda c'hai paura all'inizio c'è paura ogni rumore si amplifica nel tuo immaginario è pazzesco quanto, quanto, qu quanta paura nelle marche? Adesso c'è, c'è, anche nelle marche. Ormai ha svalicato dall'Abruzzo e è venuto anche nelle marche, l'orso marsicano. Comunque, sta di fatto che ma non prima eh, quando tu vai a dormire hai paura, poi piano piano ti abitui. Allora succede che una, una volta in una di queste, eh, eh, mi sveglio la mattina. Avevo dormito benissimo, stavo bene, e c'era proprio un bisogno di, sai, la mattina, di colazione, la sigaretta, e poi il bagno. Ebbene, trovo un faggio fantastico, dico, oh, mi libero lì. E quando mi libero, tiro giù i pantaloni e mi cadono 200 lire, c'erano cioè le 200 lire, per terra, me ne accorgo di queste 200 lire è quasi come tributo alla natura che mi aveva accolto un po' come quei turisti insomma quando vanno alla fontana di Trevi che per tornare buttano la moneta metto queste 200 lire esattamente come puntale del mio deposito intestinale prendo, mi rivesto e va parto, scendo rifaccio vado su in cima alla montagna e poi scendo giù, vado alla macchina cerco le chiavi della macchina e non le trovo ma che dico? Oddio, vuoi vedere che sono cadute esattamente lì dove sono eh, erano cadute le 200 lire? Chi lo trovo che è il posto? Infatti vado su, risalgo la montagna, scendo giù da do dove più o meno avevo dormito e com'era un punto X di una montagna X eh, non meglio identificato, cerco, vado sopra, vado sotto, vado a destra, a sinistra, non lo trovo, niente da fare, finché un raggio di sole. Penetra nell'oscurità del bosco, ting, va sulla moneta da 200 lire, manda il riflesso, vado là e trovo le chiavi. Questa è dimostrazione che alcuni fatti apparentemente banali e insignificanti in realtà contengono un significato. Questa è la chiusura del famoso fattore Q. Insomma, mai lasciare le 200 lire nel bosco, neanche 50, neanche 50 centesimi, 20. O magari sì, perché porta fortuna. Maurizio, vuoi farci, pr presentarci un secondo momento? Cornamusa o procediamo? Allora, allora, Fabrizio, grazie che sei venuto. E 6, 14 o 16? Il 14 è un'altra bella botta di Q. E... Isole Andamane, bellissima, Ho veramente un'esperienza di quelle da avventuriero d'altri tempi. E come siete riusciti ad andare su quell'isola sulla quale non poteva andare nessuno in teoria? Allora, a me quello che mi piace delle annamane è il fatto che ci sono delle tribù che sono rimaste isolate per migliaia d'anni e non sono ancora state toccate ci sta un'isola nella fattispecie si chiama North Sentinel dove i sentinelesi è la tribù più selvaggia del mondo è rimasta all'età della pietra vivono su quest'isola indisturbati chi si avvicina viene infilzato da frecce e spade e cosa è successo a un americano che voleva andare là a portare la parola di Cristo e ha detto: Dio ti perdona, Dio vuole bene anche a te. Se cado, è rimasto lì eh, sulla, sulla spiaggia. Però, sta di fatto che è un, sono isole protette adesso anche dal governo indiano. E siccome mi piaceva quest'idea di questo mondo abbastanza incontaminato, non volevo andare in queste isole perché, appunto, sarebbe stato impossibile però mi pongo un obiettivo quello di raggiungere due isole eh, disabitate, deserte per raggiungerle eh, diventa eh, un, quasi un'avventura eh, ca ca casuale chissà se ci riusciamo ad arrivarci sono due isole protette dal, eh, dalla forestale diciamo, indiana perché questo quest arcipelago ricade nel governo indiano e il caso vuole che ci troviamo a cena con delle donne che sono esattamente le mogli dei capi della, della forestale indiana. E con queste donne, tra l'altro che parlavano benissimo l'inglese, eh, raccontiamo di questo nostro sogno e del motivo per cui noi stavamo lì, che già era un posto abbastanza particolare, non è proprio un posto turistico classico, eh, e noi... Raccontiamo che il nostro sogno è raggiungere due isole, che sono le isole dei pirati, dove vanno di solito i pirati, e che per noi, un po' salgariani come siamo, le, la nostra idea era quella di raggiungere queste isole dei pirati. E siccome erano off-limit queste qui, eh, queste signore eh, fanno da tramite con i loro mariti e alla fine riusciamo a partire e raggiungere e stare quattro giorni e quattro notti in un'isola deserta secondo me molto meno protetti di quelli dell'isola dei famosi e, e, e stiamo là eh, aiutiamo a partorire una testuggine gigante eh, troviamo un, eh, un nella, nella giungla diciamo, dell'isola dentro, dentro la vegetazione una palafitta con dentro tutta la roba dei pirati e quindi ecco magari non abbiamo trovato il tesoro ma ecco l'idea era quella il gruppo di signore di Trento hanno la possibilità di scegliere fra 6 e 16 allora 6 è eh posto che non so se si apprezzi o se ci sei tornato piacevolmente che è Cipro e Cipro è la cangu verde ma Cipro anche ti ha, ti ha fatto probabilmente capire che non sempre eh, noi adesso siamo abituati a voler sapere tutti i mezzi del mondo per arrivare in un determinato posto e lì forse dal libro si legge se è arrivato a a quasi un livello di sperazione sì beh, più o meno è quello che ho raccontato con la bicicletta cioè no, non risalirò più sulla bicicletta per questo motivo perché cipro non mi ha dato quella diciamo, accoglienza che poteva dar minima eh, nei confronti di una persona in difficoltà e quindi ecco oltre alla bicicletta eh, ho messo anche una pietra sopra a Cipro il cipro è anche il colore verde cipro di un'altra delle tue cangu sì. Questa era la cangu camperizzata con cui eh, abbiamo girato e poi è morta in Albania. Con, eh, è stata eh, diciamo ho fatto una strada che non doveva fare la macchina e si è rotta la coppa dell'olio e è rimasta là. Eh, ma, e ci ha permesso però di scoprire una città in Albania che si chiama Polician, che è una città che il governo di Enverocia ha voluto volutamente nascosto perché lì producevano le armi. Eh, non so se avete visto il film Underground di Custuriz. Eh, esattamente, è ispirato a questa vicenda qui di Polician, una fabbrica, pensate, do, tutto sotterranea scavata sotto le, nelle viscere di una montagna che si chiama il Tomorri. Eh, dove passavano addirittura due camion assenzi alterni e c'era cioè, una città di circa 10.000 abitanti tutta sotto, sotterranea producevano armi e dall'alto non si vedeva perché le ciminiere uscivano a pelo della, della montagna quindi anche le rilevazioni dall'alto non producevano informazioni e così è durata per quasi 20 anni questa fabbrica e, e, e la cangu esattamente è morta là in questa, in questa città, che non c'aveva nome, come non c'aveva nome i suoi abitanti, non, non era segnalata nelle cartine, o perlomeno non era segnalata fino a che c'è stato il governo di Enverocia, tutte nelle cartine eh, dell'Albania, questa città, nonostante fosse grande, di circa 10.000 abitanti, non è, non, non è stata segnalata. Quindi la Cangu verde Cipro, eh, eh, esatto, eh, dorme là insieme... A, diciamo alle industrie metallurgiche ormai dismesse. L'ultima la chiamo io, numero 16, ed è un breve capitolo dedicato ai giorni del, del terremoto nel 1997. E tu parli di un effetto broken, e non sono riuscito a capire più di tanto questo capitolo. E spiegamelo. Beh, Brocken eh, è una montagna che sta in Germania, dove c'è un, un effetto ottico che dipende dall'umidità e dal sole. Se voi state in montagna, io credo che capiti anche qua, a limitare delle, delle nuvole, eh, il vostro corpo eh, con l'illuminazione del sole dietro eh, produce un'ombra su questo muro diciamo, di, di nuvole ed è e, e forma non solo l'ombra ma un'aureola un, un come un arcobaleno eh, attorno all'ombra de, del vostro corpo. E siccome è capitato quel giorno lì del terremoto che improvvisamente nel 97, purtroppo io vivo in questa zona che ogni dieci anni è una bella sgrullata ce la dà. E nel 97 mi trovai esattamente nell'epicentro in montagna quindi vidi le montagne eh, scivolare giù, spaccarsi ehm, eh, frane da tutte le parti tra l'altro sentieri ormai occlusi dalle frane dove ero passato non potevo tornare ho fatto un giro fino alla cima, alla sommità di una montagna non, non tanto alta però abbastanza alta, 2400 metri e esattamente lì non sapevo se ero vivo o se ero morto perché eh, era una giornata di sole e subito dopo il terremoto da, eh, è salita la nebbia e quindi ecco, mi sono trovato esattamente a attraversare tutta la nebbia e a, ad addormentarmi sulla cima di una montagna eh, di questa montagna eh, e svegliarmi poco dopo al sole con tutto questo mare di nebbia e come ho cominciato ad avvicinarmi a alla formazione di nebbia è venuto fuori questo effetto chiamato effetto eh, lo spettro di Brocken e siccome io mi sono sentito esattamente come uno spettro che vagava per le montagne terremotate con una percezione una capacità percettiva decuplicata perché quello è successo io sentivo di più ascoltavo di più e vedevo in mezzo alla nebbia. Era quello che ho raccontato perché e, e l'ho chiamato poi lo spettro di broken, broken in senso di rotto come la terra, è stata rotta in quel settembre del 97. Curiosità, domande, numeri non ne ho più, ho finito di dare i numeri. Sei stato, appunto, la, la vicenda quella di Cipro eh, è collegata eh, ad un appuntamento che tu eh, avevi a Nuova Delhi eh, per parlare dell'orientalista Giuseppe Tucci. Parlaci un po' di questa, di questa esperienza che hai avuto insomma, anche lì, sei stato all'ambasciata italiana, al Centro Italiano di Cultura di Nuova Delhi. Io sono stato studioso di questo orientalista, magari, non so se nella biblioteca avete qualcosa di Giuseppe Tucci, eh, probabilmente sì, perché diciamo adesso non... Eh, comunque Giuseppe Tucci è il più grande orientalista italiano del Novecento. Pensate che... Eh... Quelli, eh, gli inglesi sono un po' nazionalisti da questo pu punto di vista, hanno sulla cultura un po' la puzzetta sotto il naso. Eppure, nell'enciclopedia britannica, tutte le voci legate a Oriente, eh, buddismo, induismo, Milarepa, eccetera, eccetera, sono state scritte da Giuseppe Tucci, il quale ha, ha, ha raccontato ai tibetani e, agli, eh, e ai nepalesi la loro storia pensate che non c'era una storiografia ufficiale l'ha raccontata Giuseppe Tucci e quando io sono andato in India a preparare una mostra all'ambasciata d'Italia con tantissimi ospiti provenienti dall'India che tutti quanti venivano a celebrare il professore e ce n'era uno che era un guerriero Campa che mi ha fatto vedere la, la, praticamente il libro che i libri là sono specie di, eh, di tavolette, no? non so se l'avete mai visto i libri, sono foderati di stoffa e poi le pagine non sono rilegate ma vengono girate dentro queste eh, tra le tavolette. Ebbene questa storia del Tibet l'aveva scritta Giuseppe Tucci e lui, questo guerrigliero campa, l'aveva portata nella bisaccia del suo cavallo quando era stato praticamente era stato partigiano guerrigliero contro l'invasione cinese in Tibet. Quindi, perché dovete sapere che c'è stata l'invasione cinese fortemente nel 1950 con eh, un dispiego di, di milizie e di armigeri, ma c'è stata anche una resistenza da parte dei tibetani, una frangia piccolissima, malarmata, ma che conosceva bene il ter territorio, che ha dato filo da torcere ai cinesi, e tra questi soprattutto questa etnia chiamata Kampa. E, e loro, la loro identità, grazie a quell'identità, hanno eh, fatto la loro resistenza, perché eh, il Tibet prima era, era tribù, erano tribù, che magari si facevano anche guerra tra di loro, poi diciamo che eh, la, la storiografia del Tibet, scritta da Tucci, ha creato lo Stato, come è stato eh, William Butler Yeats in Irlanda, quindi ecco, lo stato, stato, gli Stati sono stati fatti dalla letteratura, dalla storiografia, da, dagli intellettuali. E così è successo per il Tibet, ma è stato in questo caso un italiano che è Giuseppe Tucci. Una domanda banale il posto dove vorresti andare domani Giappone e lì a vedere che cosa nello specifico allora mi piacerebbe fare il giro dello Shikoku che è un'isola eh, come abbiamo cominciato con Cristina ad amare questa storia dei pellegrinaggi dei pellegrinaggi legate alla spiritualità, uh, alla conoscenza di se stessi, eccetera. C'è nello Shikoku, cioè è un'isola del Giappone, dove ci sono i 108 templi shintoisti collegati da questo sentiero. Ed è un famoso circuito di pellegrinaggio di 1.400 km che si passa per tutti questi templi shintoisti. C'era un libro, un, un film di Lia Beltrani su questo... Qualcuno sa, si ricorda. Abbiamo delle domande o vogliamo sentire ancora il maestro? Sì, dai, siamo andati lui. Ma noi volevamo fare le quattro ore col dopo festival? Sì, però lei è stamattina alle sette e mezza che sta qua dentro. <ride> L'aveva già detto prima. Grazie Maurizio. Hai studiato o c'è scritto anche la tesi sulla corna musa? Viene dall'impero delle Indie, insomma quando eh, non a caso, dalle colonie, non a caso il Pakistan, il Pakistan la, le, eh, la banda dell'esercito è fatta di cornamuse scozzesi. Volevo far fare uno spottone al volo prima di Carosello sul cammino francescano della Marca. Beh, il libro sta qua, sempre stesso editore, eh, se qualcuno è interessato a camminare eh, su questo territorio abbastanza provato dai terremoti, eh, però molto bello che chi l'ha fatto credo che possa testimoniarlo. Eh, questa è la guida adatta per conoscerlo e nel caso, ecco, so, io sono qua per il firma libro, ringrazio Mattia ovviamente, ringrazio il comune e la biblioteca di Levico, avete un territorio bellissimo e preservatelo. Grazie. E grazie anche alla decina e quindicina di persone che ci ha seguito da Facebook. E allora grazie Elena grazie e buonanotte a tutti vicini e lontani.